Le chiediamo un commento sulla manifestazione nazionale di Libera svoltasi a Bologna il 21 marzo. Ma è stata una, una giornata meravigliosa, piena di colori, piena di giovani, piena di entusiasmo, considerando che era una giornata di, di memoria in cui noi accompagnavamo le vittime di mafia lungo il corteo, abbracciavamo... I familiari, i familiari di queste vittime, eh, che testimoniavano con la loro presenza anche un rinnovato impegno, quindi era un momento di, di, di raccoglimento ma allo stesso tempo è stato un momento di gioia.